Buongiorno a tutte e tutti, questo è un pezzo mh, che è stato composto eh, durante proprio la storica rivolta del Parco Ghesi del 2013. Ritornello dice, questo è solo l'inizio, si continua con la lotta. In effetti forse mh, oggi come oggi questa canzone e anche questo slogan Acquisiscono un significato, un valore ancora più concreto perché sono passati otto anni e in Turchia si continua a combattere. È ancora in corso la lotta tra, lu tra luce e oscurità, e oggi vediamo in anche in questi giorni per le strade poetico, del paese. poetico grazie grazie, grazie, grazie. Lascia il mio numero. <ride> allora, le proteste universitarie continuano in diverse città della Turchia. Il primo gennaio, ricordiamoci che il Presidente della Repubblica utilizzando una legge eh, che gli permette di fare, ha deciso di nominare il nuovo rettore dell'Università eh, di Boasici a Istanbul, ignorando ovviamente le elezioni interne anche se valgono ben poco. Questa è un po' è stata l'ultima goccia eh, perché le, gli studenti, ma anche i professori hanno iniziato a alzare la voce e come è successo esattamente otto anni fa, quasi otto anni fa al Parco Ghezzi, la risposta violenta e sproporzionato della polizia, ha fatto sì che le reazioni dei, delle, degli studenti, dei manifestanti, dei professori, fossero ancora più di massa. Questa settimana a Istanbul, Ankara, Izmir, Eskishir, Hopa, Trabzon, Adana, Samsun, Mersin, Bursa, Zongul De Zonguldak sono state organizzate diverse manifestazioni di protesta. Particolarmente in quelle di Istanbul e Ankara la polizia ha risposto con una notevole violenza: scudi, caschi, manganelli, calci, pugni, lacrimogene e munizioni di plastica. Più di 300 persone sono state prese in detenzione provvisoria. Diverse testimonianze diffuse presso i canali dei social media, ma anche sui siti delle grandi redazioni come BBC, Independent, Deutsche Welle e Euronews, sottolineano un diffuso maltrattamento da parte della polizia contro le persone in detenzione provvisoria. Insulti, molestie sessuale, minacce e pestaggio e perquisizione da nudi. A scatanera la seconda ondata di protesta è stato l'evento dell'intervento della polizia presso la sede di un collettivo universitario LGBT dentro il campus centrale dell'Università di Boasici. Un giorno prima dell'intervento della polizia presso il suo canale ufficiale su Twitter il ministro dell'Interna aveva diffuso la foto di un'illustrazione di, un, di uno dei luoghi sacri dell'Islam ossia la Kaaba. Sull'illustrazione era appiccicata anche una bandiera arcobaleno. In pochi minuti si sono scatenati i canali Twitter delle direttorate degli Affari religiosi e diversi ministri parlamentari del governo. Il giorno dopo ovviamente la polizia si è presentata davanti alla sede del circolo, ha fatto irruzione e ha portato via dei quadri, striscioni e bandiere della sede del collettivo universitario, ritenendo che fossero delle prove del reato. Come reazione centinaia di studenti sono scesi in piazza e la polizia ha risposto con la violenza e portando numerose persone in questura da quel momento in avanti sono in corso le manifestazioni di protesta potrebbe parlare di manganelli di Astana visto che contemporaneamente anche Putin l'altro protagonista di Astana manganellava a destra manca no? è vero, ah, in, in Russia è peggio ancora è vero, la maggior parte delle persone prese in detenzione provvisoria sono state rilasciate e, la, e il procuratore e fino a ieri notte chiedeva per 30 persone in detenzione provvisoria l'arresto chiedeva per 30 persone l'arresto 12 domiciliari e obbligo di firma per 9 persone io per fortuna purtroppo sono rimasto sveglio fino alle 3 di mattina e sono riuscito a vedere che alle 5 di mattina nei tribunali in Turchia si lavorava ancora tutti i 60 ragazzi sono stati rilasciati e c'è stato un notevole festeggiamento dentro i tribunali da parte dei manifestanti e i, i loro avvocati e ovviamente ad alcuni hanno messo l'impossibilità di lasciare il territorio eh, nazionale Eccetera, ci sono diverse restrizioni, ma per il momento non c'è nessuno mandato in carcere, non c'è nessuno eh, trattenuto in questura. Nel mentre Twitter ha deciso di classificare come hate speech le dichiarazioni omo del ministro e degli interni, aveva detto: 'Ecco, abbiamo trovato un'immagine del, no un del nostro luogo sacro per terra.' Sulla bandiera, eh, e sopra c'era la bandiera di questi LGBT pervertiti. Quindi è, è netto chiaro, no? Okay. Sì. Non è molto carino. Allora, il leader del partito del movimento nazionalista, che è il principale alleato del partito al governo, ha, definuto, defi, ha definito in questi giorni i manifestanti come dei serpenti da schiacciare, vandali e barbari, e le proteste come delle azioni terroristiche. Anche queste, alla Ghesi. Esattamente. Okay, anche allora l'ha detto. Esatto, saccheggiatori, vandali. La... Mandali, barbari, terroristi. Lo stesso tono è stato utilizzato anche dal Presidente della Repubblica e le sue frasi sono queste: questi sono dei giovani appartenenti alle organizzazioni terroristiche e non hanno. E nel cuore i valori di questa nazione poi un giorno magari ci spiega quali sono Anzi, i valori no, no, no. di questa cazzo di nazione a proposito le bandiere arcobaleno sequestrate per il, eh, il presidente della repubblica ha parlato così in questo paese non esiste niente come lgbt questa è una forte omotransfobia netta e chiara ah, non lo considerava una cosa positiva no no no, no per lui no. nel mentre il sindaco passiamo alla parte positiva il sindaco di ankara ha espresso la sua solidarietà con gli studenti ed ha invitato il rettore dell'università di Boasice a dimettersi in un intervento pubblico davanti alle telecamere. Tuttavia, il rettore ha detto che non si dimetterà. Tra l'altro, sì. stamattina il sindaco di Ankara ha mandato un'altra mail, un altro tweet, dicendo: Ho un'altra lettera indirizzata al rettore se non si dimette la pubblico. Quindi, un, un, un una forte curiosità suscitato, ma non so. Eh. Però visto che sia il sindaco di Istanbul... In che effetti, quello sono... di Istanbul è stato ancora più concreto, ha deciso di accogliere i ragazzi nel, nell'edificio del comune e, e ascoltare le loro rivendicazioni, ha invitato la polizia di calmarsi e il rettore di dimettersi e ha preso una posizione netta e chiara con i manifestanti definendo giustamente... Il eh, diritto alla manifestazione è un diritto garantito dalla Costituzione. Cioè, però I sondaggi comunque sono più avanti di Erdogan. Sì, lì, sì, lì, sì. Lì, sì. Cioè, siamo lì, lì, in realtà, però, già questa è una, una svolta molto interessante. I sindaci, questi due sindaci, quelli di Ankara e quelli di Istanbul, veramente sono, eh, hanno acquisito credibilità e fiducia in questi ultimi due anni. L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani ha chiesto a Ankara l'immediato rilascio delle persone in detenzione provvisoria e ha invitato la polizia a smettere di usare violenza nello svolgimento del suo lavoro. Inoltre l'alto commissariato ha condannato le dichiarazioni omotransfobiche dei membri del governo, definendole come delle azioni che incitano all'odio contro le persone LGBT in Turchia. La risposta del ministro degli esteri era che nessuna, eh, nessuna forza straniera può intromettersi negli affari interni del nostro paese, quindi è un, uh, un classico questo. E io concludo questa prima parte dicendo, facendo una piccola analisi, sembra che un fantasma si aggira ancora per la Turchia e si chiama Gesi. Il Presidente del Parlamento, il Presidente della Repubblica e il Ministro della Tecnologia hanno paragonato ciò che sta succedendo alla rivolta del Parco Gesi del 2013, e hanno giurato che non permetteranno a nessuno di fare una cosa del genere oggi in Turchia. Invece per le strade di Istanbul, nella tarda notte del 2 febbraio, durante gli scontri tra i manifestanti e la polizia, si sentiva lo storico slogan della rivolta del 2013, come abbiamo detto all'inizio, questo è solo l'inizio, continuiamo a combattere. Quindi lo spirito di Gezi esiste, continua a, a, a, a girarsi in Turchia e far tremare le gambe di Ankara. Second eh. debut. Eh, anche nel 77 non ti diceva, era solo il 77 eh, e poi non c'è stato il 78. Mi eh, dicevi eh, sì. che... Erdogan ha fatto delle affermazioni sulla Costituzione Ah sì, esatto Il Presidente della Repubblica annuncia l'inizio dei lavori per scrivere una nuova Costituzione il 2 febbraio il giorno dopo il suo alleato ossia il leader del partito movimento na nazionalista a quelle la proposta risponde in modo positivo in un suo intervento pubblico quindi i due alleati sono eh, d'accordo Secondo i partiti parlamentari dell'opposizione si tratta di una manovra pragmatica dato che nei sondaggi sia il Presidente della Repubblica sia il suo partito Uh, risulta che continuano a perdere consensi i partiti dell'opposizione sono dubbiosi che il contenuto delle riforme potrebbe essere parziale e non corrisponderebbe alle esigenze vere del paese, quindi sono convinto scusate, che il contenuto delle riforme potrebbe non essere soddisfacente anche se un ministro ha pure parlato di rifare la legge elettorale ricordiamoci che in Turchia la legge elettorale prevede uno sbarramento del 10% sì, quindi in realtà se veramente fossero delle persone oneste eh, ci, ci starebbe un, un notevole cambiamento ma eh, vedremo, vedremo cosa fu tireranno fuori dal cilindro questi personaggi Non ci perdiamo. E diciamo che hanno acquisito poca credibilità in queste <ride> ultime <ride> sì. anni sì. allora arriviamo all'incontro tra Grecia e Turchia amici come prima più che eh, prima sì. eh, che bello ci voleva no? parte, eh, armi, un, eh. po giagiche, un po' di giagicche un po' di racchi un po' di feta greca sul, sul, sul petrolio dell'Egeo ci sta dopo cinque anni questi due governi hanno deciso di vedersi abbracciarsi e svolgere degli incontri con l'intento di prendere delle misure per rafforzare la fiducia questa è la definizione ufficiale il primo incontro si è svolto a Istanbul il 25 gennaio Secondo il ministro della difesa di Ankara, Hulusi Akar, c'è la possibilità di trovare delle soluzioni politiche e pacifiche ai, porle, ai problemi in atto tra questi due paesi che guarda che è forte questa ah, dichiarazione Ma sono secoli, sono secoli che hanno dei problemi tra... e dicono la stessa cosa. Per il prossimo incontro addirittura il ministro della difesa, Akar, ha invitato i suoi colleghi ad Ankara proprio venite a prendere un caffè turco greco ad Ankara. Le fonti principali del conflitto attuale tra Atene e Ankara sono i confini marittimi certo. e le fonti energetiche non rinnovabili presenti nel mare Egeo e nel mar Mediterraneo orientale. Sono correlate le, le due cose: perché è cioè, certo, il, il petrolio si trova guarda caso in, in mare, eh, non, non, anche perché è difficile trovare del mare turco perché hanno collocato delle isolette, certo. scogli eh, in giro eh, a, a 20 miglia da, dalla costa turca, quindi eh, è, tu è tutto mare greco o cipriota. C'è la questione dei confini marittimi, è una questione molto difficile a livello diciamo, legale, a livello geografico, quindi poi eh, sfiga a Ma... che sotto quelle acque c'è pure del petrolio. Eh, c'è tra... molto petrolio. Eh. Allora, mentre si svolgevano gli incontri tra le due parti, Atene ha firmato un accordo militare con Parigi per comprare 18 aerei da guerra per un costo di 2.3 miliardi di euro. Raffaele, così, la Grecia risulta essere il primo paese a comprare queste aerei di nuova generazione che si chiamano Raffaele. Quindi, forse è uno dei paesi più poveri del, dell'Europa riesce a sganciare 2.3 mil... miliardi di euro per comprare 18 aerei da guerra e a Parigi ovviamente non si fa problemi di venda. Eh, questo significa che prevedono nessuna guerra cioè, oppure, sicuramente... oppure ricordiamoci chi stava molto dietro ad Atene quando il conflitto tra Atene e Ankara diventava molto forte mister, tu hai la pronuncia francese molto... Fra no, ah, no ah, francese Macon, no, certo. eh, monsieur Macon eh, eh, monsieur Macron. Eh, sì, sì, Sosteniamo la Grecia eh, ha ragione, via via. E poi 2,3 miliardi. Un po' si capisce, no? Come mai sostenesse? Qualcosa... Eh, qualcosa si capisce o per il petrolio oppure per, per, le, per gli eh. aerei militari. Nell'ultima relazione, passiamo dall'altra parte: presentata il 2 febbraio da parte dell'azienda di produzione militare Saha, diretta dal fratello di uno dei generi del presidente Repubblica di Turchia. Risulta che Ankara nel 2020 aumenterebbe le sue spese militari a 20. 20 miliardi di dollari statunitense e così costituirebbe l'1% di tutte le spese militari mondiali. Ci sumano no? In quest'ottica è sia importante il fatto che il primo punto di osservazione turco-russo sia stato inaugurato il 30 gennaio a Nagorno-Karabakh nel villaggio di Merzili della città di Agda. Ah, è simbolico. Simbolicissima. È simbolico. Eh. Si diffonde sempre di più armi, soldati, carri, blindati dappertutto, dentro e eh, eh, fuori. il luogo dove si usano. Esatto. Esatto. Quindi più armi, più petrolio, più gas. Amici come prima, più che prima. Bene. Io avevamo, um, avevamo anche centrato le, le previsioni, come eh, sempre nelle, caro, eh, come sempre. nelle trasmissioni precedenti perché eh, per, per dire un altro posto dove si usano parecchie armi e c'è un po' di petrolio, l'autostrada M4 è stata davvero bombardata come preconizzavi. perché le, le notizie si sa passano, passano prima di qua, e poi esatto. a, a svolgersi. La radio sta diventando un, un ente think tank forse, <ride> <ride> speriamo di no. Sì, sì, la, la Turchia, come abbiamo detto nelle puntate precedenti, è presente in modo massiccio sul territorio siriano, nel nord della Siria, si sta spostando anche con gli accordi dietro le quinte bilaterali con Damasco e Mosca. Si sta spostando sempre di più verso la parte diciamo, orientale di Rojava e sembra che stia lasciando sempre di più Idlib. Tra l'altro ieri c'è stato un altro attentato, è morto un soldato turco a Idlib e, e in queste ultime settimane, anzi in questi ultimi giorni dobbiamo dire, e i bombardamenti sono stati ancora più evidenti su quell'autostrada che porterebbe da lo, diverse località in, in, nella zona in cui vorrebbe piazzarsi la Turchia verso Kobane e quindi o l'intento eh, sarà quello di occupare proprio tutti i paraggi eh, di Kobane oppure occupare proprio l'autostrada e togliere i ponti a Kobane magari in un futuro eh, con l'intento di eh, occupare anche Kobane sì è un'arteria fondamentale per, per, fare, per fare le provvigioni dell'SDF SDF, eh, cioè praticamente l'esercito americano <ride> sono piazzato, piazzato lì che adesso eh, tornato biden eh, probabilmente ritornerà a essere eh, sponsorizzato davvero da, dagli Stati Uniti e che sono gli alleati dei curdi eh, sì. che stavano giusto appunto eh, assediando eh, le truppe siriane di damasco di, di assad eh, proprio nei pressi eh, di una città di asaka, sì, asaka. Sì. Eh, eh, vicino a Kamishlo. Eh, tutte e due si stavano assediando a vicenda: cioè, l'esercito di Damasco assediava i curdi nelle zone dove presidiavano i dai curdi, e viceversa, i curdi assediavano Damasco. Eh. Adesso si sono messi d'accordo, appunto, perché si è messo di mezzo Putin, dicendo che forse era meglio fronteggiare, fare fronte comune mm -hmm. eh, rispetto ai eh, tagliagole dell'Isis che stanno riprendendo a, a fare questi attentati di cui parlavi. parlavi sì, il futuro della Siria probabilmente, purtroppo, dipenderà molto anche dalle scelte della nuova amministrazione statunitense. Vedremo. Passiamo agli uiguri. Siamo agli Passiamo agli uiguri e facciamo... E facciamo... fai l'ingresso. Fai l'entrata, dai, fai l'entrata. Ciao. Ciao. Aspetta, ti, ti, collega ti, collega ti armiamo qua. di un microfono. Ecco. Ok, eccomi. Ciao Sabrina. Vediamo che viene, entra <ride> nell entro nell'inquadratura. Ci ci ci Ciao Murat. Ciao, Eccoci benvenuta. qua, facciamo un episodio crossover Con un dente pacifiche. Eh allora, e voi siete abituati abituate a sentire la sua bella voce dopo di me, o a volte prima di me, e adesso facciamo una, una joint venture esatto. insieme e parleremo delle, di, una, di una cosa che collega, eh, di un tema che collega questi due paesi, Turchia e, e Cina. Faccio una piccola introduzione, e poi iniziamo a chiacchierare in modo un po' più approfondito. Nussi <sussurra> Gül Reshid. Il 27 gennaio questa persona ha preso la parola presso il gruppo parlamentare del partito dell'opposizione I-Parti in Turchia e nel suo intervento ha raccontato de dettagliatamente le politiche di assimilazione e violenza sistematica che gli Uiguri subiscono in Cina. Il suo discorso non è stato trasmesso interamente presso il canale televisivo statale del Parlamento. Abdul Reshid si è laureato in Turchia e tuttora vive e lavora in questo paese. Abdul Reshid è una di quelle persone uigure presenti in Turchia che non hanno più contatti con i familiari in Cina. Il 3 febbraio, il pochi giorni dopo, la redazione in lingua turca del BBC ha trasmesso le interviste realizzate con diverse donne uigure che vivono negli Stati Uniti d'America e in Turchia. Le donne raccontano i casi di violenza e stupro che hanno subito nei centri di concentramento definito come rieducazione dal, dal governo eh, di Pechino in Cina. Dolkun Isa invece è il presidente del congresso degli uiguri nel mondo, ha risposto alle domande dell'Independent, redazione in lingua turca, Isa ha chiesto al governo centrale, ossia Ankara, di interrompere l'accordo sull'estradizione dei criminali verso Pechino. Isa sostiene che questo accordo avrà un valore di pressione ricatto da parte di Pechino contro Ancara. Secondo Isa, nel 2017, dal 2017 ad oggi, quindi in poco meno di quattro anni, circa 3 milioni di uiguri sono stati messi nei centri di, nei campi di concentramento in Cina. Attualmente in Turchia ci sono circa 50.000 cittadini uiguri che vivono un, un momento di preoccupazione per via di questo accordo. Allora, iniziamo con la prima domanda. Sabine, chi sono gli Uiguri? Allora, esatto, iniziamo dalle basi. Gli Uiguri sono una popolazione di etnia, etnia diciamo più precisamente, turcofona, che vive principalmente in Xinjiang, questa regione nell'estremo ovest della Cina, già eh, in, diciamo, calata nell'Asia nell centrale dove occupano e costituiscono la maggioranza, diciamo, relativa della popolazione. Sempre ricordando che in realtà parliamo di un numero molto esiguo per quella che è la popolazione cinese, soprattutto di etnia Han, che costituisce circa il 90% eh, della popolazione totale. Quindi 11 milioni sarebbero gli uiguri in Xinjiang. Su quasi 2 um, miliardi, no? Un, un miliardo e più... qualcosa. Un miliardo, sì, tratta, sì veramente una cifra. Oltre città... un miliardo. Perché così poche persone costituiscono un pericolo, un, un, una minaccia per, per Pechino? Allora, qua dobbiamo tornare anche molto indietro nella storia perché. Eh, Poco, però, non tanto. <ride> non se esageriamo se no, perché, no perché lungo malissimo... tempo. <ride> esatto. In realtà, il uh, modello di sicuritizzazione a cui si rifà Pechino ha uh, radici profonde, risale a Tiananmen quando ci sono stati i primi uh, segni di, di cedimento e di richieste democratiche molto più uh, insistenti da parte della. Stiamo parlando degli anni Ottanta, giusto? Esatto, eh? la fine degli anni Ottanta. Da allora diciamo che Pechino ha cercato di ritornare sui propri passi e cercare di controllare e mantenere stabile la situazione, per Pechino la stabilità è tutto. Tant'è che gli stessi uiguri che uh, hanno avuto delle ondate indipendentiste che addirittura risalgono agli anni 30 del 1900, periodo dei signori della guerra che per la Cina costituisce uno di quei nodi narrativi su cui si instaura poi la stabilità che il partito comunista cinese invece vuole garantire per il paese, che poi negli anni 80 è diventata stabilità per crescere economicamente e garantire alla popolazione una vita migliore, una vita più, più ricca qualitativamente, che poi si collega anche alle popolazioni di frontiera come gli Uiguri che vorrebbero tirare fuori dalla povertà eh, ci siamo ancora spesso ritornati sui campi di, di lavoro, uniti al lavoro nei, nei centri di, di detenzione di rieducazione come li chiama la Cina tutto questo perché gli Uiguri costituiscono quindi un'identità sé, un'identità sé che per la stabilità di Pechino che va contro eh, ogni separatismo uh, all'interno del paese che costituisce uno dei tre mali insieme al terrorismo e insieme all'estremismo religioso gli Uiguri diciamo, rappresentano un po' una sintesi di questi tre mali che eh, Pechino identifica come una minaccia per il paese. Ma gli Uiguri hanno mai combinato qualcosa? Attentati, dichiarazione unilaterale di indipendenza, cose del genere? Cioè c'è una base concreta attuale su questa... Uh, attuale no, paura? in realtà soprattutto ci rifacciamo al discorso, come ti ho detto ancora prima, che si stabilizzasse lo Stato cinese, che poi è avvenuto alla fine della, del 49, dopo la guerra civile. Prima di allora c'è stato questo periodo di caos, dove uh, anche so un periodo che anche internazionalmente ha costituito un po' la, la molla per la richiesta di movimenti di dipendentismo, comunque di maggiore solidificazione statale, di solidificazione di strutture statali, se parliamo invece di eh, tempi recenti gli Uiguri hanno iniziato a costituire una minaccia soprattutto a partire dal 2009, quando ci furono dei, dei movimenti a curunci, dei moti che generarono anche numerosi feriti. Costituirono una preoccupazione grossa per Pechino. Da allora sono circa 12 anni che più o meno la situazione è andata intensificandosi: il controllo sulla popolazione è andato intensificandosi proprio per evitare questa minaccia. E con l'arrivo di Xi Jinping, ovviamente, questa, questa stretta presa sulla popolazione ovviamente è andata aumentando. Ho capito. Ultima che ci collega alla Turchia, come mai questo quest accordo, che è appunto come dice il ministro degli, degli esteri, un accordo sembrerebbe banale che la Turchia ha già firmato con ben 38 altri paesi da, da, da anni che in corso, sono in corso gli, atti, gli accordi del genere? Come mai oggi quello specifico firmato con Pechino è, viene percepito come una minaccia da questi 50.000 uiguri che vivono in Turchia. Questo perché a partire dall'anno scorso, alla fine di giugno 2020, la Cina ha ufficialmente approvato e fatto entrare in vigore la legge di sicurezza nazionale. Abbiamo tutti sentito parlarne, soprattutto applicata a Hong Kong, proprio perché questa legge di sicurezza in maniera anche molto, molto scivolosa crea delle zone grigie dove rientra nel penale chiunque venga identificato come una minaccia o venga accusato di, di Uh, il separatismo di fare discorsi di indipendenza di separazione che minaccino comunque sempre uh, questa tanto proclamata stabilità di, di Pechino gli uiguri finiscono proprio in, uh, in questa categoria, proprio perché considera un'identità etnica a sé stante prima ancora che uh, una minaccia di terrorismo islamico come viene spesso identificata in giro per il mondo sono più un'identità a sé stante quindi una causa di potenziale di separatismo e uh, la nuova legge di sicurezza nazionale cosa ancora più importante non colpisce sono persone all'interno della Cina, ma le va a cercare all'estero, quindi eh, qualora una persona venga accusata, cadano questi capi d'accusa anche su una persona che vive all'estero, se ci sono i presupposti come nel caso del trattato per l'estradizione dei cittadini, la Cina può tranquillamente richiedere l'estradizione di queste persone per giudicarle all'interno del paese, per giudicarle in Cina. E la Turchia ovviamente, grazie al conflitto con l'Europa per via dei diritti umani, e si sente spinta sempre di più a avvicinarsi a Pechino che, eh, che eh, non interroga il governo centrale di Ankara in merito al suo atteggiamento nei confronti degli oppositori, inoltre l'economia in ginocchio fa sì che Ankara sia alla ricerca delle soluzioni veloci sostanziose come abbiamo visto anche nel caso dei vaccini in questo periodo grazie, esatto. continuiamo a te per l'intervento continuiamo poi più tardi Grande. ciao a tutti allora, restate in linea, concludiamo con l'ultima rubrica questa, questo pezzo e, e poi subentra China Files e ci racconta delle bellissime cose di sicuro ancora di più questa esatto. è allora io allora, questa, questa volta ho saltato il caffè turco. Eh, la rubrica perché non so, non so perché cazzo inventare quindi eh, eh, niente, eh, la rubrica accade oggi invece in piedi c'è cioè. ok il 4 febbraio del 1997 tra le vie principali del municipio di Sinjan della città di Ankara, 15 carri armati e 20 mezzi blindati hanno eseguito una sfilata straordinaria proprio due giorni dopo la serata dedicata alla città di kudis gerusalemme Organizzata dall'amministrazione del municipio di Xinjiang. Sin, eh, è sì, un, una coincidenza: ah, è, eh, sì, probabilmente deriva dal, dall'Asia. Ah, eh. Comunque, nella sala dove c'era questa commemorazione, dove si, si è svolta appunto la serata. C'erano i poster giganteschi del leader di Hezbollah e della MAS ed era presente l'ambasciatore dell'Iran che aveva preso la parola e aveva criticato la laicità dello Stato turco. Il giorno dopo l'ambasciatore iraniano e il console generale gentilmente hanno lasciato la Turchia e il sindaco di Sinjan è stato sospeso dalla ministra dell'interno dell'epoca. Il sindaco e i suoi consiglieri furono denunciati e processati con l'accusa di fare propaganda con, per il conto dell'organizzazione terroristica Hezbollah. Il ministro delle giustizia dell'epoca, appartemente appartenente al partito fondamentalista che era presente nella coalizione del governo dell'epoca, visitò il sindaco in carcere e questo gesto fu utilizzato dalla magistratura per giustificare la chiusura del suo partito. Era sciita il sindaco perché aveva… No, no, no, c'è tutto un cocktail ma pazzesco qua. Praticamente eh, all'epoca in Turchia nel 97 c'era una coalizione composta da questo partito fondamentalista e altri partiti di, di centro-destra, ok? Il partito fondamentalista in Turchia, cosa può essere super sunnita? Ok, però l'ambasciatore iraniano è invitato lì in quella serata. Ovviamente, sai come le posizioni ipocrite di Taran nei confronti della Palestina? E quindi ci, sta, ci stava bene un bel cocktail, non importa se è sciita oppure rappresenta un, musulman, un, sì, un, un, gover un, un go governo mafioso corrotto petrolibero, non importa. E, e quindi hanno fatto tutto un cocktail, una messa in scena, una piccola, un piccolo, una piccola recitazione teatrale in cui simbolicamente gettavano i molotov sparavano contro gli ebrei, eccetera. Eh. E, e quindi sì, è, è un momento storico importante perché appunto nelle strade di Xinjiang a, ad Ankara, 15 carri armati, 20 mezzi blindati, hanno fatto alle 6 di mattina una sfilata, così. Tra l'altro, il 4 febbraio fa un caldo pazzesco da quelle parti, certo. eh, eh, alla grande. <ride> e, e, e poi, niente, pochi, pochi, pochi mesi dopo, questa è stata un po' scintilla che ha acceso un, un processo enorme e che ha portato appunto fino alla chiusura del partito fondamentalista Refa che poi è diventato Saadet e che poi ha generato Erdogan di oggi. Con questo io chiudo, ho, ho consumato tutta la saliva nella mia bocca dentro, dietro la, la mascherina. Vi auguro una buona giornata, grazie.